Torino deve confermare l'affetto che da dieci anni garantisce ad una manifestazione che ha nella, nella sua, nel suo cuore eh, la valorizzazione dello sport come farmaco a costo zero, come veicolo di inclusione sociale, come opportunità di valorizzare, rispettare e eh, tenere insieme le, le maggiori differenze. Eh, è indispensabile esserci perché così Torino si pone in prima linea rispetto a valori che sono così importanti.